La Slovenia? rientra in questa tipologia qui? Allora, la Slovenia è tassa worldwide. La Slovenia... Sì, scusami, pensavo alla Slovacchia, mi sono confuso. Sì, assolutamente sì. La Slovenia, così come l'Ungheria, e anche qui abbiamo casi concreti, um, è interessante soprattutto per chi può sfruttare l'equivalente del nostro forfettario, no? quindi per gli imprenditori individuali, perché in realtà vengo subito, vedete? perché in realtà per redditi fino a 100k tu riesci 100.000 euro, hai una tassazione overall personale e social security quindi la nostra IMS di circa il 10% però a livello di corporate direi che c'è di meglio ok? ma anche però hai fatto bene che qui parliamo esattamente a livello personale quindi oggi, adesso parliamo di personale dopo arriviamo alle società of future. dimmi tutto io so che anche la Serbia per esempio ha un 15% di sì. sì, non le abbiamo messe tutte perché insomma non c'entravano nella slide e poi se ci soffermiamo su tutte non, non riesco a farvi vedere le cose più, più carine tipo come non pagare le tasse per il resto della vita però eh, che penso che ti, ti interessa di più però no eh, vabbè, o faccio, faccio quello che posso insomma cerco di unire le mie capacità professionali a un po' di cabaret Um, per non farvi annoiare quindi Andorra sul tetto del mondo Isola di Man la vediamo dopo è ottima per chi per esempio fa un Amazon FBA la Svizzera uh, no, andiamo un attimo sull'Estonia che è più semplice l'Estonia è tanta roba l'Estonia è oggi uh, nella classifica dei sistemi fiscali di tutto il mondo uh, um, classificata come Numero uno è la prima, è la prima sotto un profilo di competitività e non lo dico io chiaramente, c'è cioè una fondazione che si chiama Tax Foundation, che eh, si rompono i coglioni tutti gli anni ad analizzare i sistemi fiscali, lo fanno per noi e noi li ringraziamo e l'Estonia oggi è la numero uno in termini di competitività e in termini di neutralità. Che cosa vuol dire competitività? Che mh, banalmente hanno i tax rate tra i più bassi, non solo d'Europa ma direi anche del, del mondo, e in termini di neutralità uh, non discriminano, quindi non ci sono particolari agevolazioni per particolari categorie di contribuenti, per esempio alle isole Canarie c'è il 4% per chi uh, rientra nella ZEC, queste sono considerate come discriminazioni, anche se positive, ma vengono considerate come discriminazioni. L'Europa, la storia non lo fa. E quindi overall è uno dei, anzi è il primo sistema fiscale, quindi lo consiglio però chiaramente soprattutto a chi ha business digitale, a chi fa business online e a chi ha rapporti di consulenza come per esempio io, b 2 b in Italia, quindi se sei un consulente, se sei un medico, perché no, puoi pensare di prendere in considerazione di aprire una società in Estonia, di prendere la residenza personale prima e in realtà anche la società, perché? Perché l'Estonia è una cosa che si chiama tax deferral, cioè loro incassano, incassano, incassano e non ti tassano, la società non viene tassata, fino a che non distribuisci il dividendo, forse molti di voi già lo sapranno. Quindi soltanto posso tenere il dividendo, comunque l'utile, immobilizzato nella società per tutta la vita e non verrò mai tassato. Quindi, per esempio, se sto pensando di partire con una start-up, se, se sto pensando di reinvestire l'utile, ehm, se non ho bisogno di quei soldi per campare, e Posso aspettare per la distribuzione del dividendo, io verrò tassato molto più in là nel, nel tempo. Quando distribuisco quel dividendo a me, persona fisica che vivo in Estonia, non lo tasso una seconda volta. Questa è una cosa che chiaramente lo sapete, in Italia non avviene. Quando mi distribuisco il dividendo in Italia lo tasso secco al 26% dal 1 gennaio 2019. Ed è il motivo per cui ultimamente va di moda no, la storia delle holding. No, ma tu mettiti una holding tra te e eh, Gesù, bambino, che sta all'estero, perché è così. Ci torniamo su questo punto di vista, perché è importante, perché, come dire, il, il principio è che non basta mettere una holding per evitare l'estrovestizione, non basta mettere una holding tra me in Italia e il resto del mondo per risolvere tutti i miei problemi. È una metodologia che si, so, si può prendere in considerazione, non si nega niente a nessuno, però va fatto diciamo con intelligenza e non perché qualcuno me l'ha scritto su un blog o me l'ha consigliato in un video, esattamente tra l'altro quello che faccio io. Quindi, cioè com no? come tipo di marketing, Quasi è una società di comodo. Esattamente, rientra: se tu fai una cosa del genere, a seconda di come la gestisci, approfondiamo due minuti a questo punto. Rischi che venga qualificata come una società di comodo. Cioè, non è che tu ti apri una società in Serbia che magari non ha sostanza economica perché tassi poco niente, ti distribuisci il dividendo sulla holding italiana, lo tassi all'1,2%, perché in Italia c'è la PEX, dopo ci torniamo sulle holding, comunque lo tassi poco o niente, rispetto a che tassarlo il 26%, no? in maniera diretta, però non è che quella holding è... Um, esattamente eh, il tuo giocattolino non è che puoi farci esattamente quello che vuoi a meno che chiaramente non sei un rom e non hai niente intestato ma non te ne frega un cazzo ma è un altro discorso cioè tendenzialmente se hai qualcosa da proteggere forse anche eh, il motorino ehm, te lo sconsiglierei okay? <coughs> quindi perdonate invece molto interessante soprattutto per noi anche con la mano da dietro che siamo, in, che siamo a Milano la Svizzera sicuramente è una delle più interessanti perché dalla, nel corso degli anni è stata abusata, ma direi alla grande, tant'è che quando ho cominciato io a lavorare 15 anni fa, io vi direi che il 50% dei milanesi arrivano la doppia residenza fiscale, qualcuno ce l'ha ancora, tendenzialmente ne avevano una soltanto a Lugano o comunque nel canton Ticino, perché eh, vi racconto questo aneddoto, mi chiamo un cliente, eh, Cos'era? Tre anni fa, quando si sono inaspiti i problemi dei conti correnti svizzera, è caduto il segreto bancario, è crollato un mito, insomma, quindi i fiscalisti, si sono trovati, soprattutto quelli di Milano, si sono trovati persi, c'è stato il problema della volontà di disclosure, per cui tutti quanti hanno dovuto dichiarare quello che avevano nascosto all'estero, i denti d'oro, eccetera, eccetera. Mi chiama il cliente, una persona tra l'altro per benissimo, un istitato lavoratore dipendente, quindi anche volendo non avrebbe potuto evadere niente, ma parliamo di resilienza fiscale. Eh, lui è un, um, uh, è un dirigente di una società farmaceutica, con sede a GD, franzo dico, non ricordo. Per e mi chiama e dice, non era un cliente ancora mio in quel momento quando mi chiama, dice dottore, io uh, ho letto il suo blog e eh, obiettivamente sono molto preoccupato, io, devo dire ringrazio Valerio del marketing perché obiettivamente è molto efficace quindi grazie mille lui si è molto spaventato giustamente perché? perché ha la moglie in, in Italia quindi lui lavorava allegramente in Svizzera da 5 anni aveva il permesso B se non sbaglio che è quello che dura 5 anni aveva il permesso B, B di se, se, e um, era molto spaventato perché uh, la Svizzera non gli voleva rinnovare il permesso di soggiorno perché aveva la moglie in Italia il punto qual è? È che non è stata l'Italia andare a dire guarda sei fiscalmente residente in Italia, l'ha fatto direttamente la Svizzera, che è una cosa che cioè, proprio non, mh, qualche anno fa sarebbe stato impensabile. È come se tu vieni a casa mia, mi porti dei soldi e io ti dico no, no, no non puoi entrare, i tuoi soldi mi fanno schifo. È una cosa che la Svizzera non ha mai fatto nel corso di 50 anni di neutralità e eh, a causa invece del, del crollo del segreto bancario e tutto il casino dello scambio di informazioni finanziarie, la Svizzera ha cominciato a controllare su a sponte i residenti fiscali italiani per capire se fossero uh, genuini oppure se fosse il classico trasferimento di residenza fittizio. Che per carità, come dire, ha funzionato per 50 anni. Eh, purtroppo è quando sono entrato io sul mercato. E non funzionava più e quindi abbiamo dovuto inventarci qualche altra cosa quindi ehm, per farvi capire che addirittura c'è una collaborazione dall'altro lato non devo preoccuparmi neanche più solo dell'Italia che mi fa l'accertamento ma anche se quel paese dove mi sono trasferito fa degli accertamenti oppure no ultimamente abbiamo avuto un problema con un cliente che si era trasferito in Bulgaria e doveva, ha incorporato anche una società in Bulgaria e la, la, la banca non gli voleva aprire il conto corrente finché non gli dava un certificato di residenza fiscale bulgaro e l'agenzia dell'entrata in bulgaro gli ha detto, dimostrami che sei stato in Bulgaria per più di 183 giorni, voglio una Bulgaria, Cioè, capite no? quello che voglio dire? Cioè non si è mai visto, allora <ride> scusatemi, mi permetta, sono dei francesismi, non me ne vogliano ah, le persone per bene in sala, non che non siete tutte per me. ma non mi perdo da solo. Eh, <ride> Quindi il punto qual è? Facciamo molta attenzione, no? qui non agiamo in autonomia, non andiamo a fare cose, cerchiamo perlomeno di informarci con un consulente locale se è vero che quello che abbiamo letto su internet, cioè che se arresto più di 183 giorni vi danno il permesso.